Tiberis, il primo lido sul Tevere della capitale, sarà aperta fino a ottobre tutti i giorni, compresa la domenica e i festivi, dalle ore 8 alle 20. La spiaggia di circa 10.000 m2, attrezzata con sdraio, docce, spogliatoi, ombrelloni e campi sportivi, è ad ingresso libero. Mi riscatto per Roma, detenuti al lavoro sulle strade della capitale. Prosegue così la collaborazione tra Campidoglio e Ministero della Giustizia per il coinvolgimento dei detenuti nei progetti di reinserimento sociolavorativo per i lavori di pubblica utilità, come la cura delle aree verdi e dei parchi della città. I detenuti del carcere di Rebibbia saranno coinvolti in lavori di manutenzione stradale grazie ad un protocollo tra DAP e Autostrade d'Italia. Fino al 22 settembre, presso il Parco Peppino Impastato e la Biblioteca Collina della Pace, nel Sesto Municipio di Roma, la rassegna cinematografica Avvistamenti. La manifestazione organizzata dal Sesto Municipio, da Biblioteche di Roma, dall'Agenzia Spaziale Italiana e dal Forum del Libro, con la collaborazione di Alice nella città, ha in programma 23 film e 3 sezioni cinematografiche. Nuovi binari tram a porta maggiore dopo 35 anni sono stati sostituiti con un intervento di restyling completo e di manutenzione straordinaria. L'operazione che è stata realizzata nel mese di agosto si è resa necessaria per garantire maggiore sicurezza e collegamenti più efficienti per il trasporto pubblico locale. Arriva a Torre Gaia, nel sesto municipio, la nuova raccolta differenziata ITEC. Nelle settimane scorse sono stati distribuiti kit dotati di etichetta elettronica. Ogni utenza è associata al singolo contenitore per registrare gli svuotamenti dei bidoncini e avere un controllo capillare del servizio. Obiettivo è arrivare ad una tariffa puntuale dei rifiuti. Chi differenzia di più paga di meno. Avviato dal Campidoglio il recupero delle morosità per l'utilizzo degli immobili di proprietà comunale. Sono oltre 20.000 le posizioni debitorie per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro. Sarà la società in Aus Equaroma ad occuparsi delle azioni di analisi e riscossione. L'obiettivo è affermare trasparenza nella gestione del patrimonio immobiliare.